Allora, come parrocchia noi abbiamo fatto eh, questa locandina che poi metterò, metterò su, su, su Facebook e le potete far anche passare. Questa locandina eh, che abbiamo fatto dice due cose importanti. Innanzitutto, ecco, abbiamo sopra una citazione biblica, Giovanni 13, eh, adesso non vedo tanto. Ecco, Giovanni 13: Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Poi abbiamo messo, resta a casa. Questo è un messaggio, questa è la prima carità che ci dobbiamo fare tutti, fratelli e sorelle. Questo è il messaggio che deve passare, almeno per quanto mi interessa adesso in questo momento, resta a casa, perché ci potrebbe essere un rilassamento per la stanchezza, per tante cose, e non va bene, non va bene, dobbiamo mantenere È, non diciamo una guerra, è una gara di resistenza. Di resistenza dove siamo chiamati a metterci in gioco e eh, a partecipare con lo Stato, con l'umanità, con Dio, noi Chiesa a partecipare alla salvezza dobbiamo usare i termini giusti alla salvezza di tutti quanti noi, non di loro non dei miei, di noi e allora resta a casa, busseremo alla porta, poi, poi si vedrà meglio sicuramente, busseremo alla porta. Allora, innanzitutto io voglio ringraziare tutti indistintamente chi si sta dando da fare dall'ultimo decreto che è stato emanato da Conte, probabilmente c'è anche qualche altra novità, mi sembra, ho sentito dire stamattina, non lo so e delle restrizioni ancora di più di tanti posti di lavoro adesso eh, fermi eh, adesso ci sono tante persone che stanno a casa che avevano dei lavori precari allora ma adesso c'è la sofferenza e la paura per questa epidemia c'è il fatto di restare a casa è che è una cosa bella ma c'è anche adesso, c'è un ritmo che si sta entrando, che diventa un po' faticoso, perché, dice qualcuno, dice, vivere è un'arte, convivere con un'altra persona, cioè stare con un'altra persona, amici, marito e moglie, fidanzati, fratelli, padre e figli, è un'arte maggiore. Che Si deve inventare, creare, abbellire, addolcire, smussare tutti i giorni, tutti i giorni, perché non è soltanto si dice a Cambridge sure rose ma eh, è anche difficile la convivenza è difficile allora ci sono delle ristrettezze e per questo non si può andare a lavorare non entrano soldi e non si può andare a comprare perché sono aperti i negozi di genere alimentari di prima necessità anche la farmacia come altre cose importanti per, per noi, per vivere. Allora io voglio ringraziare a tutti coloro che in un modo o in un altro già stanno operando da tutte le parti, ma adesso in questo caso come parrocchia di Casandrino, parrocchia del santuario Maria Santissima Assunta in Cielo, vorrei ringraziare tutti coloro che stanno dando una mano a far uh, espandere la voce dove si può andare a prendere gli alimenti, con, con i beni personali, con dando una mano, qualsiasi forma di carità, Dio in questo momento l'apprezza tantissimo. Qua si vede il cuore dell'uomo, se volete il cuore dei cristiani, se volete il cuore degli italiani, se volete il cuore dei campani, se volete il cuore di Casandrini non è mai venuto meno sulla carità, tutti, tutti, partendo dal primo a ultimo cittadino fedele e non fedele, fedele nel senso che non è cristiano, di, di Casandrino. Però noi, come abbiamo sempre fatto adesso, in maniera adesso eh, più forte, vogliamo dare ancora di più il nostro contributo, che fino, fino alla eh, settimana scorsa lo davamo in maniera molto soft, Adesso si è visto che mh, a causa di questi decreti c'è qualcuno che chiama, che bussa, che ha bisogno di mangiare, di mangiare. E allora si è pensato a questa uh, locandina per aiutarci, per aiutarci e per aiutare a, a vedere come si può fare. E allora, vedete? Non so se riuscite a vedere, però poi la metterò. Se qualcuno vuole donare, io adesso vi dirò come può donare. Come può donare. Poi sentitevi liberi, sempre. Ma è una proposta, come la stanno facendo tutti, in maniera molto semplice, senza... così la facciamo anche noi. Spero che si legga, però la metterò. Chi vorrà compiere un gesto di solidarietà con dei beni di prima necessità offerte in denaro e buoni spesa potrà chiedere la lista di eh, scusatemi potrà chiedere la visita di un operatore parrocchiale direttamente presso la propria abitazione autorizzato autorizzato e seguendo le dovute precauzioni ripeto chi vorrà compiere un gesto di solidarietà con dei beni di prima necessità offerte in denaro o buoni spesa potrà richiedere la visita di un operatore parrocchiale direttamente presso la propria abitazione Parentesi autorizzate seguendo le dovute precauzioni. Chi vorrà effettuare un bonifico potrà utilizzare l'IPAN della parrocchia, che è questo qua. L'ho detto e poi lo metteremo fisso sul così: IT31Q. 0 33 59 01 600 1 0 0 0 0 1 5 0 2 3 7 intestato alla parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo con causale donazione emergenza covid-19. Ripeto Liban, chi vorrà effettuare un bonifico per fare un dono, nel senso per aiutare, può fare sia Liban, che è questo, IT 31 q 033590160100100 1 5 intestato alla parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo con causale donazione emergenza Covid-19 per ricevere per necessità di aiuto con derrate alimentari o buoni spesa un operatore parrocchiale un operatore parrocchiale autorizzato e seguendo le dovute precauzioni con la massima discrezione consegnerà quando richiesto direttamente presso la vostra abitazione. Questo è per chi ha bisogno. Poi vi darò il numero sia per chi vuole fare una donazione anche così che non ha, non ha possibilità di uscire di andare in banca o di farlo online ma vuole darlo vuole darlo a mano a mano eh, un operatore verrà verrà attraverso il numero di telefono con don ernesto don antonio don, ernesto, don antonio si prenderà un appuntamento e ci saranno degli operatori autorizzati uniti di documenti cioè eccetera certificazioni, di permessi e si darà l'offerta non lo so, uno vuole dare 5 euro 5 euro, 10 euro bene, si chiamerà si farà un appuntamento e a, a, arriverà l'operatore da fuori la porta si lascia sulla finestra mh, eh, così prendendo le dovute distanze e si lascia all'operatore questo è per ricevere E anche questo vale per le derrate alimentari, è la stessa cosa, uno chiama al numero che adesso dopo vi darò e dice padre io ho una spesa, ho due pacchi, ho un pacco, quando può venire l'operatore a prenderselo e prendiamo un appuntamento. Questo lo stiamo facendo, è un po' difficile ma per non far uscire le persone da casa abbiamo degli operatori parrocchiali, alla parrocchia insieme alla Caritas e tanti operatori della parrocchia ecco si mettono a disposizione non uscendo tutti, attenzione uscendo uno o due alla volta gli operatori al giorno eh, per fare, per rendere questo servizio a tutte le persone che vogliono dare e vogliono ricevere qualche alimento, padre sto in difficoltà mi puoi far avere qualcosa da mangiare? Per telefono si prende eh, l'indirizzo, l'orario, si prende l'appuntamento e si va, si va alla casa. Per chiedere la visita di un operatore parrocchiale, sia per donare, sia per ricevere, Chiamare il parroco Don Ernesto Miele, ma potrà rispondere anche Don Antonio Scarano, da lunedì al sabato, dalle nove e mezza alle undici e mezza. Solo perché noi facciamo questi momenti di preghiera e non posso rispondere sempre e poi la sera facciamo la messa. Allora dobbiamo, abbiamo messo per forza un orario. E il numero di telefono è questo, sia per donare, sia per ricevere. 3 3 9 1 7 7 5 6 1 3 Ripeto, per chiedere la visita di un operatore parrocchiale, sia per donare, sia per ricevere, chiamare il parroco Don Ernesto e risponderà anche Don Antonio Scarano dal lunedì al sabato e dalle 9:30 alle 11:30 chiamare. Poi Fissiamo un appuntamento sia per prendere la donazione che si può fare in due modi o tramite IBAN oppure a mano con un operatore e, um, e sia per ricevere che cosa? O i buoni pasto o uh, il pacco di spesa. Va bene? Mi permetto di dire se uno vuole fare uh, uh, un'offerta in in uh, soldini uh, è meglio perché noi facciamo i buoni facciamo i buoni e poi li distribuiamo così uh, per non far fluire tante persone per strade per strada va bene questo piccolo slogan molto bello abbiamo messo anche questo logo della Madonna della nostra Madonnina e c'è scritto Santuario Santa Maria Assunta in cielo e poi se vedete diamoci una mano va bene allora io mh, ripeto adesso senza inquadrare così ve lo dico a voce così di nuovo perdonatemi eh, la ripetitività delle cose però è importante vi do un comandamento nuovo che vi amiate vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato così amatevi anche voi gli uni gli altri in maniera molto umile, noi diamo una mano, se ci riusciamo, non siamo bravi a fare queste cose, ma vogliamo farlo con il cuore come lo state facendo tutti quanti voi. Ve lo dico non per piageria, non perché per fare sali melecchi, come si dice, ma veramente c'è un movimento a Casandrini di solidarietà di tutti, associazioni, parrocchie, ringraziando Dio anche la parrocchia di, del Sacro Cuore, e anche noi facciamo la nostra parte che l'abbiamo sempre fatto, sono da sei anni qua e veramente ci occupiamo di tutto Casandrino con umiltà e con semplicità nel Palazzo delle Suore e dove possiamo così. Adesso è un momento molto uh, triste, di sofferenza, di paura, di paura sia per uh, questo virus, ma anche di paura di, di, di non farcela. Per il mangiare. Mi viene. Mi viene da st stringere i denti di questa cosa perché dico, purtroppo è così purtroppo è così e allora eh, vogliamo fare la nostra parte e la nostra parte è questa noi eh, se qualcuno vuole portare vuole dare eh, dei pacchi per il mangiare non lo so, a volte anche qualcosa per i bambini bambini però voglio dire capite che il mangiare adesso è in primis il mangiare è in primis e non mettete, lo so Farò una battuta, ma non, non lo è, non mettiamo né vino né, né qualcosa così, eh, ma il eh, mangiare acqua, ma il mangiare, il mangiare eh, prima di tutto. Verranno gli operatori, ripeto, a questo numero che adesso ripeterò, verranno gli operatori, dice, guarda, io vorrei donare questo, oppure vorrei donare 10 euro, e allora, don Ernesto vorrei donare, dice, allora l'operatore prendiamo l'appuntamento e va lì. Mentre invece poi c'è Liban, che ripeterò di nuovo, Liban, se uno dice, vabbè, io ho così tramite online, faccio uh, Liban della parrocchia, metto così, non esco, così faccio sì anche che gli operatori non vanno avanti e indietro, per... così, e allora faccio Liban 2. E la stessa cosa per chi, anzi, in Prince, per chi deve ricevere, ricevere. E se qualcuno ha bisogno, mi telefona, su questo numero che vi ho fatto vedere, Telefona e eh, dice padre io ho bisogno di con tanta discrezione l'operatore eh, si prende l'appuntamento il giorno dopo va e porta il, il o il pomeriggio poi vediamo un po' porta o il pacco con o il buono a secondo poi vediamo un po' come fare ma comunque eh, appena finisce la roba eh, facciamo il buono oppure eh,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 autorizzato e seguendo le dovute precauzioni chi vorrà effettuare un bonifico potrà utilizzare questo bonifico della parrocchia intestata alla parrocchia IBAN IT 31 Q 0 33 59 01 600 1 0 0 0 0 0 150237, intestata alla parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo, Casandrino, con causale donazione emergenza Covid-19. Per ricevere, per chi necessita di aiuto con derrate alimentari o buoni spesa, un operatore parrocchiale autorizzato e seguendo la dovuta precauzione, con la massima discrezione consegnerà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 o il buono o la spesa, Alla spesa prendiamo un appuntamento e, e poi andrà un operatore con tanto di, di, di autorizzazione e presentazione di chi è, di chi lo manda. E il numero è questo, 3, 3, 9, 1, 7, 7, 5, 6, 1, 3. Va bene poi quando ci sentiamo per telefono poi uno spiegherà ancora meglio tutto questo sarà pubblicato su facebook sulla pagina del santuario se volete anche sulla pagina mia personale Ernesto Miele e poi non lo so fate girare se serve tutto quello che possiamo fare si farà va bene perché perché siamo tutti quanti figli di Dio siamo tutti faccio così perché abbiamo il quadro nella stessa barca, come ha detto il Papa, uh, venerdì, sera, venerdì sera, e allora, ecco, uh, questo in un certo modo uh, lo dirò anche uh, stasera, dopo la messa, un po' di pazienza, ci dobbiamo aiutare, L insieme a pratica e sti cose, eh, nel senso mezzi, mezzi di comunicazione, e poi io sono molto locorroico perciò insieme a tutte quelle sopportazioni, sopportatela poco pure a me. Ne poche pazienze. io lo so. E lui lo sa. E lui lo sa. Prima di Toto e Peppino, si giochiate, vedete voi. Eh. Beh, adesso, anche se sono suonate le campane, però era importante questo, facciamo l'Ave Maria sotto la tua protezione e poi vi diamo la benedizione anche del, per mangiare. Spero che si sia... Siete il nostro... No. Io voglio sapere soltanto se non siamo il conforto di nessuno, no, perché non siamo, siamo anche noi molto paurosi, perciò eh, eh, ci dobbiamo fare forza a vicenda. Però ci aggrappiamo a Gesù Cristo, che è l'ancora di salvezza, è questo quest amore grande, questa mamma dolcissima che ci mantiene in braccio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen.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 Maria, mamma di Casandrino, prega per noi. Signore, ti do la benedizione per il pranzo. Papà, mi raccomando, non stiamo facendo scuola, queste piccole cose, la mattina, mezzogiorno, la sera, l'angelus, la preghiera del mattino, eh, la potete fare tranquillamente, e eh, la benedizione dei pasti, non la fate mancare. Signore, benedici noi il cibo che stiamo per prendere per mantenere il tuo santo servizio Fa che non manchi mai a nessuno tu, che dai da mangiare agli uccelli del cielo e rivesti i gigli del campo. Non ti dimenticare, sicuramente non ti dimentichi mai di nessuno, perché la provvidenza degli altri siamo noi. La provvidenza per me sono gli altri che tu mi mandi sulla strada, che io veramente possa essere provvidenza per chi incontro la mia strada per Cristo, nostro Signore. Amen. E ringraziamo le mamme che preparano, eh? Le mamme, le mamme, brave mamme. Pure i papà che lavorano e che portano a casa, ma brave mamme. È un lavoro molto molto molto faticoso. Ciao.